mezz'oretta circa quindi io partirei col condividere lo schermo allora io devo fare eccolo qua presenta ora il tuo schermo mi date conferma che vedete le slide dopodiché vado avanti sì, sì, sì perfetto ottimo allora il titolo, come vedete, ecco, una notazione sul titolo: il, il, il Buon Panzerase l'aveva proposto al contrario, cioè parlavamo prima, cioè aveva messo il focus sulle licenze di Creative Commons che poi la pubblicazione dei materiali didattici. In realtà, io ho chiesto di invertire perché, come vedremo, eh, è una questione diciamo anche logica, cioè il diritto prima va studiato nella sua veste diciamo più neutra, cioè capire quali sono le regole per pubblicare eh, i, i propri materiali creativi didattici. E dopo, una volta che abbiamo capito quali sono i diritti che, che, che la legge prevede a nostro favore, allora possiamo fare quel passo avanti e chiederci come eh, poter licenziare liberamente questi diritti. Ok? E, um, e quindi sarà esattamente il percorso che faremo oggi. Ci sarà una prima parte con un'introduzione ai principi generali, poi cominceremo ad andare un po' più nel dettaglio su... E il funzionamento del diritto d'autore e arriveremo nella, nella, nella seconda parte a parlare di, di, di licenze open applicate alla didattica allora trovate i miei riferimenti l'ha già detto Alberto quindi non perdiamoci molto tempo più che altro l'ultimo in basso Slash Share perché ho già messo queste slide che state vedendo sul mio profilo Slash Share le ho messe circa un'ora fa, prima di riconnettermi e quindi per coloro che magari hanno esigenza di annotarle non so, ognuno ha i suoi metodi per seguire corsi di formazione magari uno vuole tenerla di fianco aggiungersi dei, dei, dei, degli, degli appunti sul pdf lo può fare caricandolo lì dal da, da, da mio profilo slash share, dove tra l'altro trovate al 195 cioè siamo arrivati quasi a 200 eh, documenti delle mie slide e presentazioni varie quindi lì trovate tutto poi avete gli altri <ride> riferimenti se volete seguirmi eh, facebook twitter c'è anche LinkedIn, mi fa piacere questo è il motivo per cui eh, Principale per cui eh, siamo qua oggi, nel senso che la collaborazione con Alberto Panzarasa, con, con Marco Rivera e le altre persone che trovate eh, diciamo, tra i contributori di questo libro ci ha portato appunto a incontrarci, forse ancora prima ci eravamo incontrati per un, per un evento formativo che poi aveva però spinto, aveva proposto l'idea di fare eh, pubblicare i cosiddetti atti del convegno sotto forma di, di piccolo libro e io mi ero occupato eh, il, il l'evento formativo era fatto addirittura nel 2015-2016 se non ricordo male poi tempo di, confezio, di trovare tutti i contributi e confezionare il libro poi gli, negli anni successivi è uscito questo vedete, didattica 2.0 scenario di didattica digitale condivisa perché ve lo segnalo uno perché questo è un esempio di risorsa educativa aperta risorsa didattica aperta perché ha una licenza open e si trova liberamente su questo link che è, in cui, in cui che vi ho indicato qua, in cui trovate proprio tutto il, il libro da scaricare. Se volete invece solamente il mio capitolo, che è il capitolo 5, diciamo che lo possiamo considerare come la dispensa del corso di oggi, in sostanza. Cioè, In 18 pagine, se non ricordo male, sono 18 pagine del capitolo di questo libretto, eh, vi spiego le cose che, vi, che, che dirò in questa circa ora e mezza di, di, di corso di formazione insieme. Quindi per coloro che vogliono poi avere una lettura vera e propria, questo è diciamo, il riferimento principale. Allora, vediamo all'introduzione che vi avevo preannunciato e la, la prendo un po' larga, nel senso per farvi vedere che già nel Piano Nazionale Scuola Digitale si era parlato di questo tema ed era diventata un'azione eh, eh, fondamentale, l'azione numero 23 del Piano Nazionale Scuola Digitale, che ormai sembra, sembrava ieri, ma è stato approvato nel 2019. È 14 2015 quindi insomma ormai sono un po' di anni e vedete che l'azione numero 23 era dedicata alla promozione delle risorse educative aperte e linee guida sull'autoproduzione dei contenuti digitali didattici digitali la parola chiave che innesca tutte le questioni di cui oggi parliamo è proprio autoproduzione cioè il docente eh, vista la, come dire, anche l'innovazione tecnologica e le nuove sfide che essa pone non è più eh, non può più considerarsi un mero eh, riutilizzatore di, di, di, di contenuti creati da altri di manuali preconfezionati che trova in commercio e che vengono semplicemente adottati, che era un po' il vecchio no? il vecchio approccio eh. il docente non, può far, non, farà, non fa altro che seguire un, un programma ministeriale e, e utilizzare per, per le lezioni dei, dei, dei, dei contenuti preconfezionati che arrivano più o meno dall'alto, No, no. Adesso questo non è, cioè in realtà anche prima il docente illuminato era, era tutt'altro che quello che vi ho descritto, però ecco adesso diciamo che è esplicito, non deve più essere così, eh, la, la scuola digitale pone esattamente questa sfida, cioè di creare i contenuti che poi gli studenti utilizzano. Che, che il docente utilizza e che poi gli studenti utilizzano no, anche per studiare è solo che la, il creare eh, pone appunto la questione del diritto d'autore che è una questione che ha due facce cioè sia sì, il diritto d'autore di colui che crea, che vuole sapere come e quando può difendere questi diritti cioè innanzitutto quali diritti la legge gli, gli, gli offre, gli propone e gli garantisce e come può difenderli eh, ed esercitarli e poi nel momento in cui creando o riutilizza qualche opera preesistente, cosa che è frequentissima perché nessuno parte da, da una tabula rasa totale, da un foglio bianco, ma quasi sempre si, si parte rielaborando eh, pezzi di, di conoscenza già, già, di, già disponibili, allora in quel caso bisogna anche spostarsi dall'altro lato e pensare al diritto d'autore di quella persona, cioè di quell'altro, di quel soggetto che prima di noi ha eh, creato il contenuto. Eh,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 che mi interessano di più, ehm, cioè l'autoproduzione dei contenuti di cui abbiamo già parlato, la riusabilità dei contenuti, sì. il fatto che se eh, queste risorse sono davvero aperte e quindi anche dal punto di vista giuridico della licenza che, con cui vengono rilasciate, diventano riusabili, cioè aumenta il loro potenziale di riutilizzo e di riuso da parte dei, dei miei pari, degli altri colleghi docenti che vogliono fare magari un progetto su, quel, su quello stesso argomento su cui ho lavorato io l'anno scorso. E quindi tutto ciò vedete nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa e il riuso, e garantendo, oh, ecco, che arriviamo poi al punto, un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources. Vedremo adesso che cosa significa un regime di diritti che sia sensato e funzionale e ci chiederemo magari alla fine del corso... Quando entriamo in una fase diciamo, appunto di dibattito, un po' più critica, se il, eh, il, il regime di diritto d'autore attualmente in, in, in vigore è davvero sensato e funzionale per le Open Educational Resources. Avete già capito dal mio tono un po' ironico, che probabilmente arriverò a dirvi che non è poi così sensato e funzionale, però, per fortuna soccorrono a questo le licenze Creative Commons, proprio, cioè il fatto che si possa forzare un po' il diritto d'autore verso una maggiore elasticità, un po' verso una, un approccio più innovativo proprio attraverso delle licenze. E quindi arriviamo a questo che è un po' uno schema che io utilizzo in tutti i miei corsi per far capire meglio quello che in realtà vi ho già anticipato, cioè che il diritto d'autore va studiato da, se, sempre secondo queste due ottiche per averne una percezione completa e una conoscenza eh, ampia e, e appunto completa. Cioè i due punti di vista: il punto di vista di colui che crea, che vuole sapere quali sono i diritti, e quindi il titolare dei diritti sull'opera, ma anche il punto di vista di colui che riutilizza roba già creata da altri, no? Contenuti già creati. E, e in realtà, appunto, vedremo che eh, quella linea bianca che vedete in mezzo non è neanche così netta come io l'ho disegnata. In realtà è sfumata, c'è cioè una sfumatura lì tra il, il, il blu e l'arancio, eh, perché non, non, non, cioè non capita quasi mai di essere nettamente di qua e o nettamente di là perché in effetti il creatore come abbiamo detto quasi sempre ehm, parte da qualcosa che ha già, eh, che, che, che da cui prende spunto che è già esistente l'utilizzatore soprattutto in un mondo come quello di oggi in cui abbiamo delle tecnologie a disposizione di tutti a bassissimo costo quando ricondivide un contenuto spesso ci aggiunge del proprio no? Pensate a scaricare un'immagine dai social per repubblicarla da un'altra parte. No? E lì sono stato utilizzatore perché ho preso una cosa di un altro e quindi in effetti mi dovrei chiedere se davvero si poteva fare quella cosa, se potevo prendere quell'immagine e ripubblicarla, ma ipotizzando che si possa fare, se ci ho aggiunto del mio, ci ho, non so, ci ho aggiunto un testo, l'ho modificato, ho fatto, dei, ho fatto dei filtri, eh, l'ho integrata all'interno di una slide e via dicendo allora vedete che divento a mia volta anche un po' titolare di diritti perché ho aggiunto eh, della mia creatività e quindi su quella parte, su quello strato di creatività mio ho comunque dei diritti ecco un po' questo è, le, è il gioco che faremo in tutto il, il webinar di oggi cioè salteremo un po' da, da questi due punti di vista per ogni argomento diciamo, vederlo anche negli esempi che farò Cercare di vederlo due, dalle due ottiche, così ne abbiamo una percezione appunto più, più organica e completa.